Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi andiamo a parlare della Rockrider XC500OS perché finalmente dopo tanto tempo sono riuscito ad andarla a testare e non vedevo l'ora di andarvene a parlare. XC500S Bicicletta full suspend di Rockrider ad un prezzo accessibile a tutti, che grazie a questa sua caratteristica diventa molto interessante. e andiamo subito a scoprirla nel dettaglio. Andiamo a vedere in primis tutti i suoi componenti come è stata fatta. Prima di tutto andiamo a vedere il telaio, il telaio è in carbonio, la parte anteriore, il carro posteriore è in alluminio. Carro in alluminio che ci consente di avere anche un prezzo più accessibile in questo caso. Se vogliamo l'alternativa con il carro in carbonio è uscita da poco tempo è la nuova Rock Rider Race 900S, se volete andare a scoprire anche me vi lascio qui in alto a destra il video dove ne vado a parlare. E qui sotto in descrizione trovate ovviamente il link sia alla Rockrider C 500S se volete andarla a rivedere meglio e sia la nuova Rock Rider Race 900S. Come vi ho appena detto il carro è in alluminio, il peso del telaio con il carro posteriore è 2,2 kg in taglia S per un peso totale di questa bici di 12,4 kg in taglia S sempre. Ma andiamo a capire nel dettaglio il perché di questi 12 kg e 4, e poi verso fine video vi dato anche a dire due o tre upgrade che secondo me possono essere. Fatti a prezzo anche abbastanza basso per andare a abbassare notevolmente il peso di questa bicicletta. Altra cosa di questo telaio è in colorazione nero opaca con le scritte oro che risaltano molto bene. La bici vista da vivo è veramente molto bella. Troviamo una crocella anteriore da 120 mm Manitou Macete e un ammortizzatore posteriore sempre da. 120 mm Manitou Radium expert. Gli ammortizzatori e posteriore sono controllati dal classico comando combo lock che blocca a tre posizioni, ovvero la posizione chiusa, anteriormente e posteriormente gli ammortizzatori sono chiusi, la posizione intermedia può anche essere chiamata posizione trail che blocca a metà sia l'anteriore che il posteriore e poi la terza posizione che è quella tutto aperto che si utilizza in tutti i pezzi, quelli più scassati, tutti i pezzi dove bisogna guidare da qui proprio cross country. Il cambio che è stato montato anche in questo caso lo SRAM CX a 12 velocità, troviamo una cassetta posteriore SRAM NX 1150 e una guarnitura anteriore stilo con una corona da 32 denti. Si possono andare a montare corone dal 30 al 36. In questo caso se abbiamo gamba per spingere possiamo andare a mettere direttamente secondo me un 34 se non abbiamo tantissima gamma, possiamo ottenere tranquillamente il 32. Questo è a discrezione vostra e di questo dipende in base alla vostra forma. I freni che sono stati montati sono i classici SRAM. L'RT con disco anteriore da 180 mm e il disco posteriore da 160 mm. Questo devo dire che è un'ottima combinazione, essendo una bicicletta full avere un disco da 180 mm all'anteriore che ci dà quella potenza frenante in più. Il mio consiglio su questi freni per farli andare al meglio è quello di andare a cambiare le pastiglie originali e andarle a sostituire con un altro modello più potente. E dopo aver fatto questa cosa, secondo me iniziano a frenare anche molto bene. Le ruote che sono state montate sono le Sanringo, il Duroc, con canale esterno da 30 mm ruote abbastanza pesanti che sono però molto resistenti le ruote sono ovviamente tubeless ready e sono già state ruote tubeless ready come i copertoni i copertoni che sono stati montati sono già tubeless quindi la cosa che vi consiglio di fare assolutamente è quella di andarla a convertire subito in tubeless quindi vi basterà andare a prendere a parte le valvole mettere il liquido all'interno e avete subito convertito la ruota in tubeless i copertoni che sono stati montati sono variabili perché in base alla disponibilità di copertoni che hanno vi monteranno quelli e le alternative sono tra gli Acison Kraken Racing Lab copertoni che vanno molto bene che ho anche sulla mia Race 900 LTD e che ne ho parlato molto bene nel video dove sono andata a recensiva se non l'avete visto vi consiglio di andare a darci un'occhiata la trovate qui in alto a destra e l'alternativa agli Acison Kraken Racing Lab sono il Vittoria Bardo all'anteriore e il Vittoria Mezcal al posteriore rinforzati in colorazione para da 2.25 tutte e due secondo me sono due buone alternative di copertoni due buone alternative di copertoni polivalenti che mi consentono di andare dappertutto in ogni tipo di stagione perché se l'ha comprata adesso che arriva l'inverno vanno molto bene nel fango, ma sono anche dei copertoni che, se li andiamo ad utilizzare d'estate, sono comunque abbastanza scorrevoli. Quindi, sia una o l'altra, sono una buona alternativa. Il manubrio che è stato montato è il classico manubrio Rock Rider in alluminio da 720, la sella che è stata montata, anche in questo caso una classica sella Rock Rider, che per il prezzo che ha va molto bene, sella che io in primis ho utilizzato nella mia vecchia XC900 e non ho mai avuto problemi. Essendo una cosa molto soggettiva la sella, vi dovete poi provarla e capire se fa per poi, Oltre alla sella il reggisella è un reggisella da 31.6 che è ovviamente compatibile con un reggisella telescopico. 31.6 è una anche delle misure più utilizzate e quindi è una cosa che vi consiglio di fare assolutamente come i copertoni tuneless. Andare a mettere dopo quello che avete acquistata, un reggisella telescopico. Vi lascio qui sotto la descrizione una buona alternativa. Il reggisella telescopico passa internamente al telaio e per andarlo a mettere non è neanche molto difficile perché attraverso questo buco che troviamo appena sopra il movimento centrale ci facilita la vita ad andarlo ad inserire all'interno. Ma detto questo, come mi sono trovato io in sella a questa Rogue Rider AC 500S? Allora, devo dire che mi sono trovato molto bene, non pensavo inizialmente, perché ho paura che era una bicicletta troppo pesante, invece utilizzandola non mi ha fatto pesare i chili che aveva leggermente di troppo essendo comunque una bicicletta full c'è sempre il rischio che si va a disperdere un po' troppo l'energia quando andiamo a spingere in piedi sui pedali ma per fortuna non ho avuto questa sensazione e mi ha dato l'idea comunque il carro di darmi la giusta trazione nei momenti in cui glielo richiedevo nei momenti dove stavo guidando per esempio in salita nei momenti dove mi rialzavo in piedi sui pedali e quindi stavo rilanciando la mia bicicletta e questa cosa mi è piaciuta molto, nei pezzi guidati nei pezzi quelli più scassati ha dato ovviamente il meglio di sempre comunque è una bicicletta full da 120 e posteriore nei pezzi dove si vibra tanto riesce a smorzare molto bene e a copiarlo molto bene il terreno e questa è una gran cosa rigidità e reattività dovuta anche alla grandezza del movimento centrale il movimento centrale come vediamo è, è molto Molto generoso già a vederlo e questo ci offre tanta reattività e detto questo non vedo l'ora di trovare poi la nuova race 900 s per capire quanta differenza c'è tra il carro in alluminio di questa xc 500 s e la nuova race 900 s che ha il nuovo carro in carbonio lavorato apposta per essere più performante anche in questo caso troviamo una serie sterzo con delle dimensioni molto generose dimensioni generose della parte dello sterzo che ci aiutano molto a guidare la nostra bici e questa cosa nei pezzi guidati ci ha aiutato molto è un peccato che non l'ho provata con un reggisella telescopico perché penso che se avessi avuto un reggisella telescopico mi sarei divertito veramente tanto in sella questa XC500S e non abbiamo visto prima le sue geometrie troviamo un angolo sterzo da 68 gradi, un angolo sella da 73 gradi qui vi lascio comunque tutte le geometrie del telaio l'angolo sterzo da 68 gradi ha contribuito a superare più facilmente gli ostacoli Angolo da 68 gradi, che comunque è un angolo moderno, è un buon compromesso per essere un angolo da cross country. Poi ovviamente ogni marchio lo fa a modo suo, c'è chi fa addirittura 69, chi fa addirittura 70 gradi, quindi un angolo più chiuso, e chi addirittura fa 67 o 66 gradi, quindi un angolo molto più aperto. I suoi punti di forza sono, in primis, il prezzo, perché abbiamo una bicicletta da cross country full, Accessibile praticamente a tutti, quindi se vogliamo iniziare a fare questa specialità, se vogliamo una bicicletta comunque performata ad un prezzo basso, lei è l'ideale. Non vi scrivo qual è il prezzo perché ultimamente è variato. Quindi, qui sotto in descrizione vi lascio il link alla bici, così potete entrare direttamente all'interno della sua scheda a prodotto e vedere il prezzo attuale nel momento che state vedendo il video. Altro punto di forza, secondo me è il colore. Vista dal vivo è veramente una gran bella bici. Sarà che a me piace il nero e l'oro, non a caso in io sono andato ad acquistare una bicicletta nera e oro, la Ray. 900 in edizione limitata ma a vista dal vivo fa il suo sporco effetto e questa è una cosa non da sottovalutare per questa bicicletta e il suo altro punto di forza è che la parte anteriore del telaio, in questo caso non la posteriore che è il carro in alluminio è lo stesso telaio che utilizza il Rock Rider Racing Team, la squadra ufficiale di Rock Rider che corre le gare più importanti nel panorama mountain bike. L'unica differenza, come vi ho detto prima, è il gara posteriore. Ed ora andiamo a vedere i suoi punti negativi. Secondo me non ha punti negativi dal punto di vista di componenti, perché se vogliamo una bicicletta con componenti migliori, spendiamo un po' in più e ci sono gli altri modelli. Quindi lascerei da parte questo argomento e vi andrei a dire l'unico punto negativo che secondo me ha dal punto di vista estetico, il cavo nel ammortizzatore posteriore non è bellissimo da vedere e questa è l'unica pecca che ha secondo me questo telaio e detto questo andiamo a vedere velocemente i possibili upgrade che possiamo andare a fare le cose che pesano di più in questa bicicletta sono, secondo me le ruote quindi per andare a passare notevolmente il peso possiamo andare a cambiare le ruote e il pacco pignone posteriore perché abbiamo comunque un pacco pignone NX pacco pignone NX che pesa anche tanto andando a cambiare delle ruote mettiamo delle ruote magari con un canale un po' più largo non proprio delle ruote in carbonio perché sennò poi la bici costerebbe troppo e conviene andare direttamente con i modelli quelli nuovi i modelli Race 900S che ha varie configurazioni e mettiamo delle ruote più leggere anche in alluminio con canale più largo andiamo a cambiare il pacco pignone magari con un pacco pignone GX e abbassiamo già di qualche atto il peso della nostra bici avendo anche poi il canale più largo nelle ruote ci aiuta a guidare notevolmente meglio e questo è uno dei componenti che vi consiglio di cambiare per abbassare il peso. Oltre alle ruote potremmo anche andare magari a cambiare la guarnitura andiamo a mettere uno in carbonio e anche qua qualche etto lo guadagniamo facilmente oppure possiamo andare a cambiare il manubrio andiamo a mettere uno in carbonio abbassiamo di qualcosina il peso ma oltre a abbassare il peso e il manubrio in carbonio ci aiuta anche a smorzare di più le vibrazioni sulla parte delle braccia quindi anche questo è da valutare. Come vi ho anche accennato prima una cosa che vi consiglio di fare è andare a mettere il reggisella telescopico perché vi aiuterà a passare ancora più facilmente gli ostacoli e su questa bicicletta secondo me con un reggisella telescopico riuscite ad andare praticamente per tutto. E arrivati a questo punto del video spero che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, prossimamente ne usciranno tanti altri se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di mettere anche un bel like e se lo fate siete dei grandi e io vi saluto e ci vediamo alla prossima!